Paura di ammalarti di cancro? Allora corri ai ripari. Io oggi posso spiegarti come. Anzitutto confermo che la paura che tu hai è reale e giustificata. Immagina una città come Roma con poco meno di 3 milioni di abitanti. Nel corso della vita oltre 1 su 3 svilupperà un tumore. Quindi un milione di persone nella sola città di Roma svilupperà una neoplasia. Adesso immagina se tutti gli abitanti del Triveneto, che comprende il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, improvvisamente sparissero. Il cancro uccide nel mondo ogni anno una popolazione superiore a quella di queste tre regioni. Fa più vittime dell'infarto del cuore, del miocardio o dell'ictus. Come possiamo fare per ridurre il rischio di ammalarci? La soluzione è molto semplice, una sana alimentazione e un corretto stile di vita. Recenti ricerche hanno infatti dimostrato che le persone obese sono più a rischio poiché il grasso in eccesso produce molte sostanze che favoriscono l'infiammazione e promuovono la formazione di tumori. Quindi riducendo l'eccesso di grasso corporeo possiamo diminuire la probabilità di avere un tumore. La World Cancer Research Fund indica che in letteratura ci sono dati convincenti sul ruolo che l'obesità ha sull'insorgenza di tumori al colon, esofago, mammella, utero, pancreas, rene e probabilmente anche della cistifellea. In sintesi, il cancro è la causa più importante di mortalità. L'obesità è una pandemia che sta dilagando in tutto il mondo ed è una delle cause più importanti di cancro. Possiamo agire per ridurre il grasso corporeo e in questo modo abbassare in maniera sensibile il rischio di avere una neoplasia.